Bentornati al Val 5 Stelle di Pisa, Quattro chiacchiere per capirci qualcosa. Oggi abbiamo con noi Matteo Della Negra, uno dei candidati alle europee del Movimento 5 Stelle. Bene, allora Matteo, dici un po' di te, cioè, eh, tanto per cominciare, che mestiere fai, quanti anni hai, di dove sei? 35 anni, Grosseto, lavoro in banca, sono cassiere, però all'inizio ho lavorato 10 anni sui mercati finanziari internazionali nell'area finanza su a sua Milano. Con le in derivate con le banche le, contro, le mie controparti erano le grandi banche Goldman Sachs, JP Morgan, queste qui poi ho visto delle cose che non, non mi piacevano, vedevo ora non le so dire tutte però, insomma sono tornato a casa, sono tornato a casa e aspetta ho, ho rinunciato alla carriera per tornare sì, sì, rin... no, cioè, lavoravi a Milano eh, sotto dipendenza di una banca sì, sì, sì. sì tuttora Ah, però hai chiesto a questa banca, guardate rimandatemi a Grosseto perché di questa storia? Perché ho adottato un pochino la, lo stile di vita, uno stile di vita vicino ai concetti della decrescita. A me mi piaceva la natura e tuttora io sono sul conto corrente ci tengo poco più che la rata del mutuo. Eh, per me l'economia dovrebbe essere completamente definanziarizzata, le banche non dovrebbero nemmeno essere delle società per azione e sento già che ci sono dei direttori che iniziano a pensarlo in questo modo, cioè il fine ultimo di una banca non dovrebbe essere l'utile per l'azionista, la banca ha un ruolo sociale molto importante nella la società dovrebbe funzionare diversamente da quello che stanno facendo ora, inoltre eh, tutte le banche ma soprattutto poi quelle grandi straniere, le nostre sono dei gioiellini in confronto. E quindi girando tra 5 stelle troviamo anche, come avete visto, delle teorie affascinanti, c'è cioè la banca francescana in sostanza, vabbè. Sì, sì. però ecco, eh, quello che ci interessa è come ti sei avvicinato al movimento 5 stelle, cioè a un certo punto hai una certa età, meno di me, ma insomma alla una certa no. età, ma eh, quindi diciamo hai vissuto anche la fase prima della politica italiana del Movimento 5 Stelle, sì, ma... ma come arrivi al Movimento ma 5 Stelle? Come tutti seguivi Beppe Grillo no? da, dal 2005, perlomeno con quando hai iniziato il blog, i, i video, i v day, poi a un certo punto vedendo queste cose... Ho iniziato a cercare le informazioni sulla rete, anche sul funzionamento del debito pubblico, dell'euro, della Banca Centrale Europea e ho capito che ci dicono un sacco di palle. E niente, sono venuto via, cioè, a un certo punto eh, mi inizia, inizia a desiderare di fare l'orto sinergico. A studiare la permacultura, a mettere degli alveari de, de, de, de, de, con le api insieme agli altri ragazzi. E allora come fai? Vieni via. E nel 2010 mi sono sbloccato e ho iniziato a, diventare, a, darmi, a rendermi attivo sul territorio. E poi a tempo pieno, nel giro di pochi mesi, a tempo pieno. Tant'è vero che ho anche messo da parte. E ne sono contento, quella che la mia, era la mia più grande passione temporaneamente, la musica, perché sono un pianista di conservatorio, scrivo, scrivo e canto canzoni, dedicando tutto il tempo libero al 5 Stelle, a Grosseto dove sono tornato, in tutto, a 360 gradi, cioè nell'attività sul territorio con i banchetti, raccolte firme, manifestazioni, nella stesura di atti pubblici per l'attività consigliare del nostro comune, con i gruppi di lavoro, per le interrogazioni parlamentari, nella, come relatore su, su eventi particolari. Nel nella comunicazione scritta e video, con l'operazione fiato sul collo, con la videocamera dei cittadini in Consiglio Comunale, non vi rendete conto cosa fanno davanti a una telecamera. Poi si pentono quando vedono che per una settimana hanno avuto 600 visualizzazioni e il Consiglio Comunale dopo chiedono scusa, chiedono scusa. Non vi rendete conto cosa può fare un cittadino con una telecamera dentro le istituzioni? Va bene, te la devo fare la domanda, Dici qualcosa sul tuo passato di cantante. No, ho fatto... ma perché avete visto Crozza che offendeva quella no, cosa lì? Vabbè, no, facciamo. ma Piano Bar, faccio, ho, un... ho scritto delle canzoni, le ho autoprodotto, ho registrato i musicisti, le ho messe in vendita su internet e, e facevo Piano Bar, no, niente di... niente di. non ho fatto mai il bot. <ride> Però voglio dire, c'è una passione forte. Ho partecipato a una trasmissione, quella sì. famosa. Sì, mi chiamarono a Italia's Got Talent perché videro un video su YouTube in cui cantavo in playback una canzone dei Queen, in playback sulla mia voce, eh? la mia voce. E quel video lì l'avevo fatto per una, una produttrice di Kiev che mi aveva chiesto fammi vedere un po' la tua presenza. Le piaceva la voce ma diceva fammi vedere un video, fammi vedere come ti muovi. E l'ho fatto in Mansarda così per ridere. È rimasto sulla rete, l'hanno visto, mi hanno chiamato Italia's Got Talent, è tutto finto, registrano tre puntate in un giorno. Non ti fanno provare ad alcune, un motivo c'è, si cambiano d'abito. Da e quando provai addirittura a cantare stonicchiai un po' perché addirittura le spie sul palcoscenico non mi davano la mia voce, ma sentivo la solo la base. E la mia voce arrivava dalle prime riflessioni del teatro. E questo era voluto per farti è tutto finto Mi hanno richiamato l'anno dopo, perché ho fatto polemica con lui lo... Mi hanno richiamato l'anno dopo Va bene. La tv eh... io non ce l'ho, la tv non ce l'ho, Spegne... buttatela, buttatela Va bene, buttatela, beh però su questa storia di Crozza hai toccato un argomento interessante 30 secondi per Crozza, sì. Crozza è andata così eravamo in Agora ad Arezzo con i candidati per l'Europarlamento mi arrivano un sacco di messaggi addirittura vedo che sono stato eh, invitato a partecipare a un gruppo facebook che si chiama Matteo Chiudi, chi, eh, Crozza chiedi scusa a Matteo Della Negra mi arrivano un sacco di messaggi di solidarietà non capisco cosa è successo mi leggo i messaggi mi ha nominato Crozza in televisione e eh, mi ha preso in giro perché cantavo allora io cosa ho fatto eh, ho fatto una foto così e, e ho scritto su facebook mi fa piacere che anche Maurizio Crozza ha capito che vinciamo noi perché se la satira si muove a quei livelli verso un cittadino comune accanto a pregiudicati e condannati in via definitiva che continuano a nominare gente che ha un, un, un curriculum di condanne così vuol dire che la posta in gioco è alta però dopo guardando il video la gente mi, mi arrivavano un sacco di messaggi su facebook e mi dicevano Matteo non puoi Cioè, ma questo ha offeso una persona comune, potevo essere io invece di te Matteo cioè, questo non si deve per me, sono andato a rivedere il video e questo mi ha dato in fondo allo sketch mi ha dato del coglione e ha aperto lo sketch dando del malato mentale, io due ragazzi mi mentali che sicurano, non li conosco, cioè tu non ti puoi permettere di offendere un cittadino comune. Allora nei commenti sotto nella mia pagina Facebook ho scritto, ho scritto guardate che eh, per una roba del genere Maurizio Crozza potrebbe essere querelato. Ah, mi ha beccato un, un, uno del fatto quotidiano, ha scritto Della Negra vuole querelare Crozza così. Sul Tg4 addirittura io non l'ho visto perché non la guardo la TV, mi spiace per Crozza, mi spiace anche per il Tg4. Sul Tg4 mi hanno detto se è vero, mi hanno detto che il Tg4 ha detto che il grillino denuncia Crozza perché gli ha detto che stonava. Cioè, allora, questa gente qua non si dovrebbe permettere, è stato un passo falso, mi rendo conto che Crozza sta perdendo ascolti, che sono ripetitivi e che la satira si trova in difficoltà a prendere in giro cittadini comuni sconosciuti alle procure, accanto ai nominati di Renzi o del condannato in via definitiva, però non si dovrebbe permettere di offendere, perché dovrebbero queste persone venire a conoscere una persona prima di offendere e vedere queste persone comuni cosa fanno per il loro territorio, sul territorio, con altri cittadini, per la comunità, come dedicano il loro tempo, invece Mancare di rispetto e probabilmente cambierebbero idea, ma io penso che Crozza lo sappia, sia stato un passo falso, e immagino che voti Movimento 5 Stelle, perché a questo punto lo votano tutti. Va bene, eh, il discorso di Crozza è molto interessante perché chiama in causa la satira politica, che sarebbe un discorso da fare un giorno. Va bene, arrivederci dal bar 5 Stelle di Pisa. Ciao.